Informazione fiscale è oggi a Brescia all'evento sul mondo del lavoro femminile tra uh, il post pandemia e il metafuturo. Siamo con la professoressa Elsa Fornero con la quale parleremo di alcuni dei temi centrali della giornata di oggi. Il primo è indubbiamente il PNRR che rappresenta un'opportunità ma anche una sfida per il nostro paese per riprendersi dopo lo shock causato dalla pandemia. In tal senso come e se a suo avviso si potrà intervenire per rendere più semplice l'accesso al mondo del lavoro da parte delle donne? Intanto buona l'iniziativa e quindi mi congratulo. In secondo luogo è vero che questo di una effettiva parità è ancora un tema molto importante e molto delicato per il Paese perché siamo un Paese che non pratica, anche se spesso la declama, la parità. E io credo che non si tratti solo di misure normative, cioè di provvedimenti adottati da governo e Parlamento, Credo che si tratti di smontare dei luoghi comuni che sono ancora molto diffusi, per esempio il luogo comune secondo cui le donne possono sottrarre il lavoro agli uomini e questo non è, non è vero, è dimostrato dal fatto che nei paesi dove il tasso di occupazione, cioè la percentuale di eh, occupati, di persone che hanno un lavoro eh, sul numero della degli abitanti in età attiva è più alta là dove lavorano di più sia le donne sia gli uomini anche i giovani e anche i lavoratori anziani, quindi vuol dire che una visione inclusiva del mercato del lavoro è quella che deve dominare anziché dire se entri tu devo uscire io, cioè l'idea della sostituzione che è sbagliata. La seconda cosa è che dobbiamo anche considerare un'idea che il, la partecipazione al lavoro da parte delle donne possa eh, ridurre la natalità e oggi noi abbiamo un tasso di fecondità che è tra i più bassi nel mondo che porterà alla nostra la popolazione italiana a una forte riduzione. Anche qui si mostra che là dove le donne lavorano di più il numero di figli per donna è maggiore. E poi c'è una terza cosa della quale si è anche molto discusso in questi giorni che forse in alcune, eh, in alcune imprese c'è ancora l'idea che le donne siano meno produttive nel complesso perché hanno un tasso di assenza maggiore perché poi fanno figli, abbiamo visto che ormai ne fanno veramente pochi e quelle che le fanno sono quelle che in realtà un lavoro ce l'hanno atteggiamenti che possono portare le imprese, e gli imprenditori a preferire i maschi. Anche questo è un atteggiamento ancora troppo diffuso, non voglio dire ci sono imprenditori che hanno ormai una chiara consapevolezza del fatto che questo non può essere un elemento discriminatorio ma anche anzi un elemento di arricchimento e quindi bisogna smontare queste convinzioni sbagliate. Lo si può fare, se ce l'hanno fatta gli altri non si vede perché anche noi non possiamo farlo. Il piano di resilienza cerca di incorporare tutto questo in una visione che vede non solo gli aiuti alle donne per il lavoro aumentare fortemente in termini per esempio di asili nido e quindi ci mette le risorse finanziarie ma vede anche una sostanziale parità nelle, nei vari aspetti della vita civile e sociale. Quindi diciamo che oggi ci sono non solo le premesse dei finanziamenti ma forse anche un indirizzo nuovo che può aiutare a smontare quei luoghi comuni che si frappongono ancora a una piena utilizzazione del lavoro femminile e delle donne in generale nella società. In attesa eh, di una piena attuazione del PNRR il governo ha tuttavia attuato i primi interventi a sostegno della genitorialità, tra questi c'è indubbiamente l'assegno unico che ormai è in vigore da tre mesi. Qual è la sua valutazione di questo strumento che punta a semplificare in un certo senso il quadro delle agevolazioni? a semplificare e anche a indirizzarlo più specificamente alla famiglia, renderlo più trasparente. Io credo che si tratti di un passo importante, come ho detto in precedenza, le politiche per una piena integrazione delle donne nella vita economica e civile del Paese non possono essere solo affidati a un unico provvedimento, ma questo provvedimento va sicuramente nella direzione giusta. Per ogni provvedimento bisogna pensare che occorre anche un periodo di sperimentazione e occorre conoscenza. Molte persone possono non sapere di avere diritto a questo bonus e quindi bisogna essere anche qui molto trasparenti aiutare le persone ad accedere a questo bonus, a questo aiuto alle famiglie, aiuto alla genitorialità e quindi è molto importante che, che si sia fatto questo passo. Poi gli aggiustamenti verranno ma se li adottiamo con convinzione le cose miglioreranno.